A play, premi like, ci stanno le tigre online uh, che e condividi uomo che non basta mai Ma Maxi uh, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si altro è ombre, matalo, Matalo, matalo, uh, ti campero dietro la cru Devi uh, iscriverti al canale MaxiMix su Youtube Se uh, tutto e di più, forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare con un amico allora i requisiti per fare questo glitch quali sono ragazzi ovviamente un amico come state vedendo un'auto proveniente da un qualunque altro garage eh, che dovremo mettere nel nightclub e ovviamente il garage dovrà essere pieno una sessione solo in inviti in più dovremmo avere eh, la modalità di puntamento diversa da quella che hanno gli altri quindi dovremmo essere in una mira manuale che ci faciliterà il, diciamo, il tutto in più dovremmo avere in mappa tutte le icone visibili allora per far sì di mettere in mappa tutte le icone visibili dovrete premere il tasto pad e andare su nascondi opzioni e mettere mostra su tutte le opzioni mettete personalizzato e mettete mostra una volta che avete fatto questo passaggio siete pronti per fare il glitch allora ragazzi qui eh, vado rapidamente a farvi vedere quello che dovrà fare il vostro amico allora il vostro amico quando salirà in macchina con voi e sarete schermata nera dovrà suicidarsi e subito dopo andare nel playstation network comunque non, non vi preoccupate perché comunque vi faccio vedere nello schermo piccolino condiviso come funziona il glitch ragazzi quindi a questo punto il nostro amico sale in auto fate in modo che non sia MC o CEO o altre cose perché lo sbatterà fuori andate su un garage schiacciate su garage pieno quando siete su garage pieno gli dite al vostro amico che ci siete lui si suiciderà e andrà nel playstation store come state vedendo a questo punto accetteremo il messaggio quando sarà nel playstation store allora come vedete a me ragazzi non sta caricando il playstation store però non è importante perché il glitch funziona lo stesso se ve lo carica è meglio se non ve lo carica non è importante una volta che siete dentro ragazzi potete sostituire o non sostituire l'auto tanto fa lo stesso come avete visto abbiamo l'auto buggata in mappa a questo punto andremo a teletrasportarci allo santos custom io vado allo santos custom faccio un partecipa a sessione da un qualunque amico che sia eh, in modalità di puntamento diversa dalla mia io qui ragazzi avevo avuto un po di problemi perché c'è un po di problemi col playstation network non so perché comunque ehm mi rallenta un botto, non lo so, forse sarà la connessione, non so che dirvi, comunque qui mi stava veramente impegnando l'anima per un caricamento dati, infatti ho rifatto partecipa a sessione fino a quando addirittura eh, ho tentato proprio di, di, di cercare un'altra persona, però fortunatamente diciamo siamo riusciti a ad avere questo partecipa sessione comunque come dicevo ragazzi fate un partecipa sessione lo dovete fare per forza per uscire dal garage perché altrimenti rimarrete buggati e questo è l'unico modo per uscire dal garage allora quindi a questo punto quando facciamo il partecipa sessione accettiamo il primo messaggio rifiutiamo il secondo e ci siamo teletrasportati fuori dal nostro garage l'unica cosa che dovremmo fare a questo punto è trovare un'auto trovare un'auto quindi basterà trovare un'auto qualunque io ragazzi vi consiglio eh, diciamo le auto quelle con livrea se ve le lascia modificare se vi lascia entrare anche perché con qualche livrea diciamo ci sono dei soldi in più insomma anche perché le livree costano qualcosina di più e quindi automaticamente l'auto avrà un valore maggiore insomma come, come vedete io qui ho preso un'auto senza livree anche se secondo me una livrea su questa sarebbe stata una bomba hanno messo livree su auto veramente cesse e su questa che è carina non hanno messo una livrea comunque sia dopo che avete fatto tutto ragazzi prendete la vostra auto, la modificate al massimo, mettete tutto quello che potete mettere mentre il vostro amico deve rimanere sempre in quella schermata nella schermata di Playstation Network oppure eh, se gli ha dato il messaggio di errore come nel mio caso nella schermata di errore e noi qui eh, l'unica cosa che dovremmo fare come ho già detto è modificare l'auto e mettere il segnalatore, modificare tutto al massimo ragazzi, tutto il più possibile e mettere il segnalatore una volta che avremo messo il segnalatore ci basterà uscire dallo Santos Custom e rientrare e mettere nuovamente il segnalatore all'auto per averla duplicata allora in media si fa un clone ogni 10 secondi ovviamente non possiamo vendere questi cloni ogni 10 secondi ma dovremmo aspettare la bellezza di 48 minuti per poterli vendere eh, l'unica cosa buona di questo glitch è che comunque eh, possiamo duplicare con molta velocità però per il resto diciamo che diciamo i requisiti non sono molti eh, il glitch eh, a seconda dell'auto che voi comunque avrete modificato vi pagherà come vedete ragazzi io entro esco dallo santos custom senza nessun problema proprio in maniera velocissima e, e ogni volta che io rientro e metto il segnalatore mi si fa un clone allora non è importante se avete che, mh, posti pieni posti vuoti tanti dicono dovete avere tutte elegi dovete avere tutti i garage vuoti è irrilevante ragazzi perché come vedete io inizialmente avevo qualche posto vuoto adesso non ne ho più di posti vuoti e sto sostituendo con delle LG retro custom però voi non sostituite mi raccomando con LG retro custom ma con RH8 se le avete insomma auto da buttare via come vedete rientro ancora faccio un altro clone tanto per per capirci comunque il glitch è semplicissimo ragazzi, vi ho voluto mettere anche il passaggio del, dell'amico eh, per farvi capire bene a questo punto ragazzi quando avete finito di fare le duplicazioni il vostro amico può anche uscire dal playstation network senza nessun problema e voi potete tornare tranquillamente in garage e mettere le vostre, la vostra auto in garage quando avete ovviamente finito il vostro amico deve uscire non prima perché altrimenti il glitch vi salterà come vedete io adesso vado nel garage dove dove ho messo qualche duplicazione e vi faccio vedere diciamo il risultato finale ragazzi ne ho fatte 3 o 4 però non sono tutte in questo garage Comunque sia ragazzi cercherò di portarvi un altro glitch magari un po' più redditizio però intanto per il momento accontentatevi di questo che funziona benissimo e anche abbastanza rapido ragazzi. L'unica pecca di questo glitch è che dovete avere una targa personalizzata perché altrimenti come vedete ci sono tutte targhe uguali. Quindi se non avete una targa personalizzata da poter applicare su un'auto non lo fate questo glitch perché altrimenti eh, vi darà una sorta di blocco ragazzi. Detto questo non ho nient'altro da aggiungere, continuate a seguirmi, un saluto a tutti al prossimo video.